buongiorno a tutti eccoci arrivati qui da iarforex, pillola di trading quest'oggi non c'è la trading room su azioni ma lo stesso voglio con voi parlare di alcune eh, cose riguardanti le azioni lavorandole con i certificati turbo 24 mm, come sapete ho già fatto altri video eh, riguardo questa modalità operativa con questi strumenti che ritengo molto interessanti eh, ne abbiamo parlato, ne parliamo ogni tanto durante le trading room. Eh, oggi però volevo farvi vedere, proprio andare un po' nel vivo e farvi capire come in effetti si può andare a fare del trading in questo modo, mh, con questi strumenti, attraverso la piattaforma.dg, tra l'altro, che è assolutamente molto, molto, molto interessante. Vi faccio vedere delle cose che io ho a mercato in questo momento, così vi faccio capire che tipo di eh, trading si può fare. Mh, come è elastico il modo di fare trading e mh, anche eh, con i costi all'interno dell'operazione, diciamo, del, quindi diventa molto, molto interessante, proprio per una questione di gestione del rischio eh, direi molto attiva, ecco, molto, molto interessante, io sapete che il rischio lo guardo molto nella mia gestione operativa, cerco sempre di essere abbastanza calibrato, allora, io andrei a prendere l'operazione che ho su Intesa San Paolo, che è entrata da poco, così la vediamo proprio fresca fresca, e vediamo un attimo che cosa faccio quando faccio delle operazioni, con questi strumenti, che cosa guardo, e eh, come possono essere utilizzate, perché ovviamente non c'è un unico modo, io vi faccio vedere un po' come lo faccio io, ma sicuramente potrebbe essere interessante... Eh, poi andare a approfondire ognuno con la sua insomma, metodologia, il suo carattere allora mettiamo, questo qui è il titolo Intesa io su Intesa tra l'altro ci ho già fatto uno short eh, ho preso questo movimento qui eh, che si era venuto a creare un paio di settimane, una settimana fa, un paio di settimane fa e questa mattina ho deciso di rivendere voi ovviamente vedete adesso questo video che è venerdì ma io lo sto registrando giovedì e quindi poi vedremo un po' come si muove, eh, però più, più che per l'operazione per farvi capire come viene fatta, non è per condividervi l'operazione che in questo caso avrebbe poco senso, eh, ma allora mh, ritengo che il, il titolo banca eh, il bancario Intesa San Paolo possa continuare la discesa nel prossimo futuro, quindi eh, un po' come posso fare con i CFD o con delle azioni cash, Cerco un punto di entrata. Eh, penso che si possa scendere primariamente verso 1,60, in realtà ci eravamo già andati qui, ma che si possa addirittura anche arrivare verso l'area 1,40, 1,41, questa zona qui che potrebbe diventare la mia zona, diciamo, di target. Allora, in questo caso, se andiamo a prendere... <coughs> Il, appunto il titolo questo qui è un grafico settimanale quindi ovviamente come sempre io guardo prima di tutto l'ambiente settimanale c'era stata fatta questa FTV. tra l'altro ripeto io ho anche già tratto short Ho preso qualcosina da un movimento leggermente short e poi ieri sono è venuta a creare un ulteriore setup che è una delle mie strategie principali che è un ftv power in questo caso ecco cosa vedete qui vedete che eh, c'è scritto qui 122 turbo e c'è un numero uno che si muove questo è il, ovviamente il numero del profitto perdita che poi genererà l'operazione no? 122 turbo c'è cioè quanto io ho acquistato e, e quanto ho acquistato sì perché dico questo? Perché con i turbo certificati si può si possono acquistare quindi io non posso vendere il certificato io però ho comprato in questo caso dei certificati turbo short del titolo intesa quindi io short o long, compro i certificati short o compro certificati long del titolo intesa. Quali posso comprare? Qui ci sono le liste, quindi io posso comprarne 2, 4, 6, 7 certificati eh, per il long e eh, 2, 4, 6, 8 certificati per lo short. Vedete che quando io vado a prendere il mio grafico, Vedete che ho la possibilità pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, di andare a inserire no? eh, diciamo il mio knockout, come si chiama, il mio punto di massimo rischio, dove me lo, me, lo, me lo mostra la piattaforma in questo spazio che mi fa vedere i livelli di KO, knockout, la leva e poi il livello di sell by, quindi mh, di BDESK. Ehm... Um, quindi io ho la possibilità di comprare dei certificati short del titolo intesa andando ad avere anche svariate tipologie di massimo punto dove se dovesse salire oltre quel punto io eh, uscirei il mio trade, la mia, il mio investimento andrebbe a zero, ok? Allora... Cosa succede? Che io ve vedo una cosa del genere, vedo ovviamente il mio short su questo livello e solitamente, quindi vedo, io poi sono andato, ho inserito ancora stamattina presto l'ordine sell stop alla rottura di questo minimo, quindi ho inserito un ordine pendente, ma avevo deciso prima dove volevo andare ad avere il mio massimo investimento, il mio massimo rischio, dove andare a mettere posizione nel knockout. Quindi avendo in questo caso qui, Uh, un massimo qui, o un massimo qui e un massimo qui che va a toccare e fa questo FTV per me, il punto dove il mercato di breve potrebbe cambiare la sua e potrebbe quindi iniziare anche un movimento long più ampio è proprio in area 2 più o meno o leggermente sotto in questo caso andava, poteva andare bene qui quindi l'area 1,98 e 62, questa zona qua infatti guardate se io vado a posizionarmi qua vedete leva 7, 1,98 e 62, tac lui me lo segna, eccolo qua e mi crea il, lo spazio per tutto l'inserimento eh, del mio ordine la cosa che voglio farvi capire è che io solitamente non vado a posizionarmi con un knockout strettissimo. Potevo mettermi anche qua di base, no? Se mi fossi messo qui avrei, guardate, comunque un knockout che è più o meno al di sopra della mia FTV e che comunque nel breve va lì a violare il mio, il mio, come dire, il mio, la mia visione. Va un po' a fallirla. Però non vado mai a mettermi lì. Uno, perché comunque il knockout, se viene colpito, ha un piccolo costo. Si tratta di poca roba, però ha un piccolo costo. E due, perché per me il knockout non deve essere colpito. Per me deve essere proprio il punto eh, di, massima, cioè, di massima perdita, ma che non va a essere mai veramente il mio punto di massima perdita. Quindi se io vado a prendere dove l'ho inserito, vado a prendere i vari punti, dico qua è ancora no, qua è ancora no, qui forse è troppo attaccato ai massimi, no? Um, settimanali e qui invece potrebbe essere buono e quindi mi vado a mettere lì, pam, eccolo qua e lui me lo inserisce quando lo inserisce ovviamente mi chiede il tipo di ordine poi io decido per esempio se io ho messo uno stop ordine al limite cioè un ordine quello che qui CFD per esempio viene definito il sell stop classico si chiama stop limite perché? perché eh, andremo a inserire un ordine sell stop per esempio non so 1,71,50 e, e limite 1,71,49 per lo slippage, no? Perché i turbo hanno anche eh, un book di negoziazione e quindi eh, nel caso ci potrebbe essere uno slippage a sfavore mm? o a favore, dipende anche come ci, ci andiamo a inserire. E, quindi vado a, per esempio, dire benissimo, voglio comprare questi certificati turbo. Gli, chiedo, gli dico se voglio andare limite a mercato o oh, stop ordine a limite mentre questo è solo un ordine stop loss classico quindi non si può inserire in questo momento su una nuova posizione e eh, andrò poi, aprendo il Turbo Calculator, a mettere il mio livello del sottostante quindi in questo caso andrò a prendere praticamente il punto che voglio entrare per esempio, eh, voglio entrare a 1.71, 50, metto coppia allo stop eh, mentre 1,71,49 copia al limite, io so che al massimo in quel range lui mi deve eseguire. Quindi in questo caso, poi prende il livello di prezzo del, eh, del, del certificato e gli vado a dare anteprima ordine, ovviamente, cercando di capire che la quantità. Per esempio, in questo caso, ecco, io sono entrato con 122 contratti, quindi con un controllo di 350 euro, quindi un investimento di 350 euro. E faccio l'operazione. Mi dà anche i costi di apertura, che sono 4,03€ in questo caso, quindi mh, anche rispetto a mh, altre tipologie di, uh, come dire, di, di, di strumenti, sono anche abbastanza competitivi, anzi molto competitivi, soprattutto su alcuni titoli uh, davvero. Uh, anche perché poi nel corso dell'operazione i costi che possono derivare dall'overnight sono tutti inseriti con l'abbassamento della quota del knockout, leggermente. Quindi quello che poi io vedo ogni giorno, il guadagno o perdita che vedo, è un guadagno o perdita reale, al netto anche di un possibile costo. Quindi è... Veramente super top, quindi se io vedo che adesso sto facendo più 10 euro o meno 10 euro, quelli sono, sono, già al netto dei possibili costi overnight. Ehm, quindi diciamo che questo è assolutamente molto molto interessante. Questi costi di apertura indicativi, sopra i 300 euro, tra l'altro, sono eh, esclusivamente il prezzo del, dello spread, in realtà, perché eh, commissioni sopra i 300 euro, tra l'altro, non ci sono neppure, quindi è proprio il costo dello spread. Poi, in questo caso, c'è la Tobin tax, 25 centesimi, stavolta, non ho pagato. Quindi, stiamo parlando di queste tipologie di costo. Quindi, assolutamente interessante la, uh, la questione una cosa che voglio dirvi, eccola qua, che magari non, non, non avete ben chiaro, quando io vado a comprare, vedete che comprare per esempio in questo caso di certificati short, vedete che io ho un prezzo del certificato, cioè in questo caso l'acquisto di eh, X certificati short di eh, intesa, mi costa 2,79 euro 3 centesimi, no? 79 centesimi 3,193 centesimi diciamo. e 2,79 euro è il costo del certificato. Cosa significa? Significa che se io compro un certificato, uno, e lo voglio comprare a mercato adesso a questo livello, è il controvalore 2,79 euro. Quindi quello che io pago è quello che io vedo. Cioè, se è un po' come se io comprassi i titoli no? azionari cash, quando tu compri un titolo a ah, un euro e ne compri uno, ti costa un euro, e tu sei al mercato con un euro. Quindi in questo caso specifico, nel momento in cui compro un certificato e voglio mettere anche un paracadute qua, lo posso fare, il mio rischio sarà 2,79 euro, con un massimo di 2,99 per appunto la possibilità anche che venga colpito il knockout, eccetera. Questo è il mio costo, ok? Non vado a spendere di più. Quindi è già questo, poi va a essere inserito anche nella sorta di overnight, che puoi pagare, quindi il knockout si abbassa leggermente, si abbassa leggermente ogni notte. Questi quindi sono strumenti che vanno benissimo per un trading di breve e medio termine. Per un trading di lungo termine, quindi sto parlando mesi o anni, no, ovviamente per quello si fa magari altro, per quello probabilmente non vanno neanche bene i CFD, forse meglio i CFD, eh, comunque se voglio comprare delle azioni e voglio tenerle detenerle anni eh, ovviamente è meglio fare magari altro in questo caso invece operazioni di breve termine cosa significa il breve termine? qualche giorno operazioni di medio termine qualche settimana massimo qualche mese solitamente io faccio un trading di breve medio che va da 2, 3, 4 giorni quando è poco a 2, 3, 4 settimane quando è tanto questi sono assolutamente strumenti molto buoni perché nel loro insieme permettono intanto di avere un rischio contenuto e sicuro perché? perché io quando metto questo non è come gli stop loss che noi andiamo a inserire sui CFD per esempio o su altri mercati che possono saltare, cosa significa? per esempio prendiamo il titolo NIO che mi piace per, per esempio per un possibile short oggi no? e io volessi andare a shortare qui sotto, quindi voglio andare a shortare abbiamo ovviamente un settimanale di un certo tipo Da che ci indica short, per esempio. Io voglio shortare se lui rompe i minimi a 15 e 60, quindi andrò a prendere qua. Gli vado a vedere dove inserire la mia massima perdita. Quindi se io vado a prendere qua, guardate, pa pa pa pa pa pa pa, ecco, qua in questo caso addirittura metterei la leva più bassa, leva 2, e il massimo certificato come espansione. Non voglio stare troppo sotto, perché anche se mi fa una sparata, non voglio uscire così solo perché ha sparato un giorno cercherei di capire anche qua guardate è stata una sparata poi lui ha recuperato con il mio trading è un po così cioè devo sempre cercare un po di gestire la situazione voglio andare a vendere qui e voglio vendere facciamo esempio uh, stop limit, perfetto apri turbo calculator gli andiamo a dire 15 e a 15 e 60 per esempio voglio andare copia lo stop e poi a 15,59,90 copia al limite. Voglio anche qua investire 350 euro del mio capitale. Quindi vado a prendere, vado a fare un po' di prove. Saremo sui 40, no, 34, 35, 36. Eccolo qua: 37 certificati perché 37 per 9,167 fa. 351, quindi io compro 37 eh, certificati al costo short, al costo di 9,16 e 7 mi costano così, ovviamente adesso lui mi dice guarda che fai attenzione perché al momento lo strumento è chiuso infatti ho detto oggi ci guardo, nel pomeriggio quando aprirà ci darò un occhio e eh, in quel caso potrei andare a inserire questo ordine e quindi cosa succede questo ordine nel momento in cui lui scende poi mi darà dei profitti nel momento in cui magari sale vedo un po' che cosa fare poi magari ricende, oppure se inizia a inserire in un certo modo che mi sembra che voglia ripartire magari chiudo la posizione prima in perdita per esempio con un piccolo costo Però se qui ho messo 350 euro magari io chiuderò a meno 100 per esempio no? e tengo di piccoli costi tenendo conto che nel costo totale o nel profitto totale io ho già anche il possibile overnight, quindi quel costo per la leva, per un, variate cose che possono entrare all'interno del costo overnight, che sono già all'interno di quello che io vedo, il mio profitto o il mio ricavo eh, o il mio costo, è quello lì, Ok? Quindi insomma mh, vi assicuro che è assolutamente molto molto interessante. Inoltre il fatto che comunque ci sia questo appunto come dicevo prima non è uno stop loss ma è proprio il massimo investimento. Eh, quindi vuol dire se io metto facciamo esempio diciamo sempre quei 300 da qui a qui. Quei 300 sono questi nel caso in cui vi sale qui sarò non so, meno 100 quindi vuol dire che eh, i miei i miei 300 diventano 200, poi qua diventano 100 e qui diventano zero. Quindi il mio investimento da 300 è andato a zero, si dice, no? Non avrò ulteriori costi. Io quelli ho eh, investito, quelli rimangono. Questo è anche poi sulle azioni. Azioni americane soprattutto, che a volte hanno delle volatilità un po' importanti, è molto interessante perché slippage, strani, quindi con aperture in gap, facciamo per esempio, diciamo, il titolo mio, titolo americano. Esce una, un qualcosa a mercato chiuso. Spesso poi sappiamo, trimestrali americane escono sempre a mercati chiusi. Questo mi apre qua. Adesso vabbè, adesso stiamo parlando. Però e io vengo eseguito qui. Quindi, se io ho un costo massimo di 350, in realtà vengo eseguito qui con un mercato normale, con un stop loss classico. Invece in questo caso la posizione va a zero, qui, no? Quindi ho un, il mio investimento massimo, è quello che io vedo. Non posso rischiare, di più. io per esempio vedete qui ho 1070 euro di posizione. Cioè, ho alcune posizioni, il totale del mio investimento massimo su svariate azioni è 1070 euro, che andrò ovviamente a gestire. Questi 1070 possono diventare 2000, possono andare a 500, no? E andrò a gestire insomma la... Questo è un po' il, eh, il modus operandi ed è assolutamente importante, interessante, soprattutto su mercati come le azioni, per esempio, che tra l'altro ce ne sono un bel po' e vengono sempre aggiornate di nuove, ce n'è dagli Stati Uniti all'Europa, all'Italia, ce n'è un po', un bel po', e quindi può diventare insomma, interessante come cosa. Ehm... Um, Altre cose che volevo dirvi riguardo questo tipo di strumento, che è sicuramente interessante, non mi sembra di ricordare che ne ho, non mi pare. La cosa però che voglio dirvi è che eh, sotto questo video, nella descrizione, c'è un link che vi porta direttamente a eh, provarli, o all'apertura del conto, o a provare questi Turbo direttamente. Quindi eh, potete direttamente utilizzare questo link... E per qualsiasi cosa potete scrivere la nostra email per avere informazioni anche riguardo insomma, a esempi operativi oppure scrivete su questo video se avete bisogno di esempi ulteriori, di video ulteriori su questo strumento, che ripeto è un ottimo strumento anche per diversificare, eh, permette di fare trading comunque eh, con un rischio diciamo, garantito e soprattutto per esempio con eh, altri strumenti a leva eh, spesso si utilizza il margine per esempio penso ai CFD no? dove io metto a, a, a lato un margine eh, per operare quindi mh, pensiamo a eh, anche al forex per esempio no? euro-dollaro, se io voglio comprare un lotto standard euro-dollaro, 100.000 euro-dollari eh, spenderò in cioè, avrò un margine di circa 3.330 euro per fare l'operazione eh, ecco, nel caso de e poi ho il mio, la mia posizione che si muove e fa quello che deve fare. Nel caso dei certificati no, quello che io rischio, cioè il mio investimento è anche il mio margine, cioè non c'è un margine io qui per esempio su NIO me, o su Intesa ho inserito 350 euro di massimo investimento di rischio di stop, quello è non ho un ulteriore margine a fronte di fare l'operazione quindi questo è quello che io ho investito e poi da quello il, il profitto potrebbe essere non so 500-600 euro o eh, o meno vi, vi, faccio, uh, vi faccio vedere per esempio su intesa eccola qua se io vado sempre qua e vado a fare così e invece di comprare li vado a vendere i certificati e vado a venderli limite a ah, quindi eh, li voglio vendere a se intesa va a mh, abbiamo detto a 1,41% ok? a 1.41 quindi livello del sottostante 1.41 copia sull'ordine io gli dico che la quantità è 122 oh, eccolo qua vedrete che c'è una cosa qui che viene scritta ovvero che il controvalore finale della mia posizione sarà di 723 euro che al netto del mio investimento, il profitto reale è di 372 euro. Perché lui cosa fa? Fa il rischio che ho preso io, 350, più i 372 che è il profitto, quindi il mio controvalore finale, quando chiudo l'operazione, sarà di 723. Proprio quando, come quando operate o si opera su, per esempio, le azioni cash, dove tu hai ovviamente quello che hai investito e quello che è l'esito finale, che tiene conto anche di quello che avevi investito. Va bene? Bene, io direi che abbiamo veramente uh, detto tutto, sviscerato un sacco di argomenti, se comunque volete altri video di questo tipo, volete vedere altre cose, eh, fu come funzionano questi certificati molto interessanti, scrivete pure nei commenti, scriveteci delle mail e noi siamo qua, va bene? Uh, ok, grazie a tutti, io vi saluto e vi auguro un buon Trading Simple, ci vediamo alla prossima.